come siamo, siamo semplici, simpatici, e simpatici e simpatici. Allora io adesso prima di passare alla, alla, alla prevenzione della, del premio di poesia, che sarà l'ultima cosa di questo, dico che la nostra Chiara Tavoli ha vinto il primo premio per la visitazione. Mettiamo all'asta chi vuole intervistarla, chi vuole darglielo questo premio, forza alzatevi, tu? io bene bene vero. perché è il Anche perché è minimo. Sì, anche perché è minimo.